L'autorità europea per la sicurezza alimentare ha recentemente dichiarato accettabile il consumo umano di alimenti a base di insetti. Non sentite già la l'acquolina in bocca? Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giuliano Parpaglioni, biologo nutrizionista e come sempre vi ricordo che per visite dal vivo io ricevo a Brescia, a Toscolano Maderno e a Leno e che sul mio blog www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti. Gli insetti sono una fonte di cibo in moltissime popolazioni al mondo, ma qui in Europa non sono mai stati visti come tali. Siamo abituati a vederli nella migliore delle ipotesi come qualcosa di grazioso che si posa su un fiore, ad esempio api o farfalle oppure più spesso qualcosa di fastidioso se non addirittura di repellente con cui vogliamo avere meno contatti possibile da parecchi anni però anche la fao sta spingendo per il consumo alimentare di insetti col cresce della popolazione umana infatti la produzione di cibo sarà sempre più un problema e quindi usare gli insetti potrebbe essere visto come usare un serbatoio immenso di risorse a cui attingere la fao è talmente convinta di questa scelta che ha anche creato un portale in cui si parla di insetti edibili e vi lascio il link in descrizione. La notizia recente è che a fine gennaio l'EFSA, ovvero l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ha autorizzato la vendita per il consumo umano del primo prodotto a base di insetti, la larva della tarma della farina essiccata. Molto probabilmente il primo impatto al pubblico di questi prodotti sarà sotto forma di farina o di prodotti derivati, come biscotti o barrette, eh, per venire incontro ovviamente alle abitudini degli europei, in Italia in particolare sembra che meno del 50% della popolazione sia pronto a sfruttare questa nuova risorsa alimentare quindi sarà un processo piuttosto lungo e graduale, non è una cosa che accadrà dall'oggi al domani abbiamo visto che secondo la FAO gli insetti ci aiuteranno in futuro a sfamare le popolazioni di tutto il mondo ma oltre a questo che cosa possono darci? Perché dovremmo mangiare insetti effettivamente? Beh, le ragioni sono varie dal punto di vista ambientale un allevamento di insetti è estremamente meno impattante di un allevamento classico sia come eh, risorse eh, sfruttate sia come produzione di inquinanti poi dal punto di vista economico è indubbio che un allevamento di tarme e della farina sia molto meno dispendioso di un allevamento di suini e infine ovviamente il punto di vista alimentare potrebbero essere fonti molto importanti di proteine e minerali L'EFSA sottolinea che per tutti i nuovi alimenti vanno valutati molto attentamente l'aspetto microbiologico e l'aspetto allergenico e questi sono motivi per cui nonostante abbiano ricevuto molte richieste di approvazione solo ora ce n'è stata una. In ogni caso parlando in generale degli insetti si è scoperto che la loro composizione nutrizionale non è molto dissimile da quella della carne anche se poi ovviamente le differenze dipendono non solo dalla specie esaminata ma anche dallo stato di maturazione ad esempio una larva è diversa da un adulto le calorie ad esempio possono andare da circa 300 a circa 700 in ogni caso gli insetti risultano sempre molto ricchi di proteine ad alto valore biologico quindi molto buone molto rappresentate poi sono anche le vitamine del gruppo b ad esempio il grillo domestico almeno sembra che contenga una buona quantità di vitamina b12 mentre non mancano minerali come fosforo potassio ferro manganese, zinco, sodio, in particolare il ferro è estremamente abbondante spesso anche molto più di quanto lo sia negli, nella carne tradizionale la cosa se vogliamo strana degli insetti è che pur essendo animali contengono fibre la chitina infatti è presente nell'esoscheletro degli insetti ed è una fibra insolubile molto simile alla cellulosa ed è improbabile che sia digeribile farebbe quindi parte in tutto e per tutto delle fibre alimentari per quanto riguarda le larve della tarma della farina, che è poi il prodotto, l'insetto esaminato in questo periodo, pare essere molto calorica, intorno alle 500 kcal per 100 grammi. Per confronto, 100 grammi di pane sono poco meno di 300 kcal. Questo potere calorico è dato soprattutto dai grassi e dalle proteine, perché pare non contenere quasi nessun tipo di carboidrato. Dal punto di vista tossicologico, poi, tutti gli eventuali componenti tossici sono stati esaminati e il prodotto risulta sicuro, come poi dal punto di vista microbiologico. Non, non è stata evidenziata nessuna presenza di batteri patogeni all'interno del prodotto. Andando in dettaglio, i grassi contenuti sono soprattutto insaturi, quindi sono più simili a quelli vegetali che a quelli animali. Poi, per quanto riguarda i minerali, possiamo sottolineare il ferro, che sono circa 5 mg per 100 g. Eh, ricordo che il fabbisogno quotidiano di ferro è di circa 10 mg, per gli uomini e 18 mg per le donne, quindi una discreta, non ottima, ma discreta fonte di ferro. E il potassio? Contiene circa 100 g di prodotto, contengono circa un grammo di potassio contro i 4 eh, del fabbisogno quotidiano. Molto rilevante è poi la presenza di due vitamine del gruppo B, la riboflavina e l'acido pantotenico, in quantità tali da soddisfare solo con questo prodotto l'intero fabbisogno quotidiano. L'Europa nel prossimo futuro comincerà a commercializzare questi insetti come fonte alimentare e il primo insetto probabilmente sarà appunto la larva di questa tarma. Sul mercato italiano è probabile che ancora per qualche anno non vedremo mh, questi, questi prodotti in vendita ma la tendenza è a mio parere inevitabile. Nessuno ovviamente forzerà il consumo di insetti ma saranno sicuramente una risorsa alimentare importante e probabilmente anche dal punto di vista economico da poter sfruttare. E voi come la pensate? Non vedete l'ora di provare eh, questi, questi nuovi alimenti o, oppure non volete nemmeno pensarci? Questa è una di quelle volte in cui avrei davvero tanta voglia di parlarne qui sotto nei commenti eh, perché è un argomento che mi affascina, quindi scrivetemi qui sotto per dirmi quello che ne pensate. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!